Ciao a tutti! Oggi prepareremo la schiacciata di pasta sfoglia, patate e tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, patate lesse, tonno sott'olio sgocciolato, formaggio grattugiato, pecorino grattugiato, uova, prezzemolo, sale, pepe, noce moscata, tuorlo e semi di sesamo. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il tonno, le patate che devono essere lessate e fredde, le uova. formaggio grattugiato, il pecorino, il sale, il pepe, la noce moscata e il prezzemolo tritato. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 il composto è pronto versiamolo sopra la pasta sfoglia che abbiamo precedentemente bucherellato con i rebbi di una forchetta Posizioniamo sopra l'altra pasta sfoglia e sigilliamo bene i bordi. Bucherellare la superficie con i rebbi di una forchetta. Spennellare la superficie con il tuorlo d'uovo. polverizzare con i semi di sesamo cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti circa la schiacciata è cotta lasciamola intiepidire prima di servire schiacciata di pasta sfoglia patate e tonno grazie e alla prossima ricetta